Allora ragazzi iniziamo a pensare a un modo per dire a tutti i clienti che ad agosto siamo aperti. Perché ad agosto siamo aperti. Niente fermi. No. Ah va bene, ora ci penso. Ok, mi metto all'opera. Come niente ferie. Ma vuoi andare in ferie che si è stati chiusi un mese? Massimo, io quindi sono terrore. Io ho bisogno del mare. Sì, dai, va bene. Fai andare le mani. Dai. dai. Three hours ore Quindi... Soluzioni, idee, cose... Mandiamo una bella newsletter a tutti i nostri clienti dicendo che siamo aperti. Ok, poi? Lo scriviamo su tutti i social e magari facciamo qualcosa per Ferragosto. Buono, però? Eh... Cosa facciamo per dire ai clienti che siamo aperti ad Agosto? Ma perché veramente siamo aperti ad Agosto? Io pensavo stessi scherzando come fai sempre. <susurrugge> Stavo scherzando... <susurrugge> Allora, l'idea che mi era venuta in mente era più o meno così. Partiamo con un la quadratura larga. Compadres, è doveroso agliettare i riluttanti alla burrosità prima dell'arrivo della stagione del barbecue. E guardatevi, ci sarà un filetto splendente oh. per... Questo è Signori, stimati clienti, è venuto il momento di annunciare che il lavoro è... Che idea ora, eh! Che idea di me! Ilarin, per favore, prepara la newsletter, Sharon, ti occupi dei social e diciamo a tutti che ad agosto siamo aperti. E io? Sì, tu guarda, hai ragione. Vai in ferie, per sempre però. Sto forando, prego non mi disturbare.